Qualcuno qui abbiamo tirato fuori questo strumento, si chiama tavola Ouija. È uno strumento che serve a comunicare. Puoi comunicare con noi. Dirci il tuo nome. L'altro K2 fino al rosso. Sì. Come ti chiami? R. T Rita, è questo il tuo nome? Sì. Rita, sei uno spirito? Sei morta qua? Sei morta in questa stanza? Sì C'è una Bocca. stanza Sei stata uccisa? per arrivare a riuscire il capo dove è? Sì. Si è stata uccisa qui quando l'ospedale era ancora in funzione B, A, G, Sbaglio. Cosa gli avevi chiesto? Cosa ti hanno fatto? Oh mamma mia. Parli di errore medico? Sì. Quanti anni avevi? Rita, come mai ti trovi ancora qui? Ci sei ancora? Oh. Mi sembra toccato la mano, qualcosa mi ha toccato la mano! Mi sbattuto! Hai finito qualcosa mi ha toccato la gamba! Qua è Qua dietro. Allora, chiudiamola, però non puoi darla così, eh. Chiudiamola. Posso? Ripresa dell'aria. Chiudiamola, chiudiamola Rita ti salutiamo e ti ringraziamo sì. Che cazzo è successo, Pere? Ti giuro mi sono sentita toccare colpaccio, Pere? guarda il polpaccio qui dietro mi gira la testa ora e eh beh anche l'agitazione eh guarda com'è rosso guarda com'è rosso guarda ragazzi eh... <coughs> non lo so non so così. usciamo la malaria? Sì. Sì, dai qualcosa mi attaccato ok usciamo all'aria sono sicurissima è un attimo? Eh? Sei tremata un attimo. Sì, sto ancora tremando. Ok. Non lo so, qualcosa mi ha toccato, di questo sono sicura. Ok. Perché il tocco era proprio netto, era forte. Come se ti ha schiacciato un dito sul polpaccio, un pizzicotto? Cos'è? Sì, come se mi ha schiacciato due dita sul, sul polpaccio come se avesse fatto così Sì, così ok ok io e... non me l'aspettavo sono saltata eh anch'io ho visto dai, incamminiamoci verso la macchina e vediamo di, di ragionare, ok? allora siamo usciti all'ospedale c'è luce ci stiamo dirigendo alla macchina io sono ancora particolarmente scossa ok, beh, ci può stare, eh? ci mancherebbe allora, non è la prima volta che mi capita eh? così forte, sì, è la prima volta ok, era inequivocabilmente un tocco di qualcuno, sì, giusto? sono proprio sicura al 100% eh? okay. questa volta proprio al 100% la prima volta che mi è capitato mi è capitato quando ho fatto l'indagine di, di Lucy a casa nostra eh? tu stavi dormendo eh. però lì ho pensato più che altro alle pieghe del pantalone magari si sono spostate e io ho sentito un leggero tocco sul okay, sulla gamba sì. no? cioè, l'altra volta ti è rimasto qualche dubbio? sul piede, non mi ricordo adesso però so che non era stato così forte da non lasciarmi nessun dubbio ecco. okay. invece stavolta non, non, non, cioè, l'ho sentito bello forte mm. al punto di farmi sbattere, cioè io ho sbattuto contro il tavolino, non okay, so se c'hai fatto sì, caso, sì, sì. non me l'aspettavo, mettici che che non me l'aspettavo, e... boh non so proprio come spiegarmela io sta cosa, tu non mi hai toccato giusto? Assolutamente no, E eh dai, è, stato, è successo qualcosa di, di inspiegabile. Eravamo nel pieno di una sessione Ouija, eh, che tra l'altro rispondeva in modo chiaro, eh, in modo preciso. Il K2 sembrava impazzito, continuava sul rosso. Quindi è molto probabile che stessimo interferendo con qualcosa di, di forte, ok? Quindi ci può stare, ci può stare che hai avuto una, una manifestazione, un contatto. Io credo che non me lo dimenticherò mai questo Ale